Un, una, iniziamo con un'introduzione perché così a bruciapelo per capire se più o meno avete idea di cosa parliamo se parliamo di standard. Qualcuno riesce a farmi un esempio? Ecco, abbiamo subito in paglio il premio. Qualcun, 50 Ucron Per chi riesce a farmi qualche esempio, un paio di esempi diciamo, di standard. E vi dico, non c'è da andare tanto lontano che vi basta guardarvi attorno. Eh? Sì. Bravo, non avevo pensato. Eh, sì, un paio avevo detto, vediamo se me ne tira fuori un altro. Va bene, sì, ok. Ma in quest'aula, guardandomi attorno un attimo. Sì. Oh, le prese elettriche, che se le guardiamo come sono, sono quelle italiane. Quelle tonde non le abbiamo qua. Ah, eccole. E quindi cosa succede? Succede questo faccio vedere nella succede questo no Che noi quando compriamo un elettrodomestico ci cucchiamo anche un euro e euro di adattatore perché Boh, perché qualche qualcuno ha deciso che quella lavatrice quel frigorifero invece di uscire con lo standard italiano esce con lo standard tedesco e voi giustamente mi direte perché allora la vendono in italia perché boh in realtà sono due standard che sono messi tutti e due per, i, per gli elettrodomestici secondo criteri tecnici pare che eh, lo standard tedesco Schuco sia dia delle garanzie maggiori di sicurezza e di portata, dalla, se non sono un tecnico però, per certi tipi di elettrodomestici dà delle garanzie maggiori. Questa è la versione ufficiale. L'altra versione potrebbe essere che i maggiori produttori di elettrodomestici vengono più o meno tutti dalla Germania, sono tutti in Germania okay? e quindi loro decidono il loro standard. Impongono loro, e tu che sei di un altro mondo, ti devi adattare come ti adatti con i 2,50 euro in più. Poi ho portato apposta questo che esce con la presa grossa, perché noi abbiamo due sottostandard, e quindi cosa fai? Ti prendi anche l'adattatore che adatta un, un sottostandard a un altro sottostandard, cioè la presa, diciamo, nostra, diciamo italiana, da grande a piccola. E questo è un po'. Eh, questo è il, il Diciamo l'esempio, la metafora più, più concreta, più comune che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi di come gli standard condizionano la nostra vita. Poi voi direte, ma sì, ma che sarà mai 2 euro? 2 eh, euro per la lavatrice, 2 euro per il frigorifero, 2 euro per la alla fine avete sempre questi aggeggi e uno si potrebbe chiedere, ma allora se tutti gli aggeggi che, che devo comprare per la casa hanno lo standard tedesco, perché l'impianto elettrico non deve essere a sua volta tedesco? Ve lo siete mai chiesti? E perché la allora, casa vostra come l'avete? Avete quello italiano, avete quello tedesco. Infatti qua, se ci fate caso, ci sono su, su questo muro, no? su dieci prese, una è tedesca. Perché la Bicocca non ha scelto di farle tutte tedesche? Perché il problema no, sarebbe quello inverso, che tutte le cose nate italiane, dopo devi comprarti l'adattatore al contrario. E poi soprattutto costa. Cioè, adattarsi l'impianto elettrico costa molto di più che comprare l'aggeggino da 2 euro. Uno dice, vabbè, me ne compro dieci no? per i principali elettrodomestici, e per il resto mi adatto. Okay. I tedeschi questo problema qua magari ce l'hanno meno, e relativamente perché se usano di queste qua da tre e la metto in una tedesca, non entra, perché qua non c'è il terzo buco, c'ha solo due buchi la presa tedesca. Quindi in realtà il problema va visto da tutte e due le parti. Però il discorso del cambiare l'impianto elettrico ci fa capire come siamo spesso condizionati nelle nostre scelte, cioè non è che possiamo scegliere l'elettrodomestico con la presa che vogliamo sulla base del nostro impianto elettrico, perché? Perché quel produttore lì le fa solo per la presa tedesca e quindi l'unica soluzione che ho è adattarmi io comprando 2 euro, 2,50 euro, 1,50 euro a seconda di dove lo prendo, di adattatore. Questo è l'esempio nel mondo fisico. Siamo in un corso di informatica giuridica e quindi dovremo poi portare questo esempio, questa metafora sul piano degli standard informatici e qua ci arriviamo nella seconda parte della lezione. Prima però vi racconto un po' di una storia, questa, questa storia delle del chiappe del cavallo così capite perché. Eh, perché ho usato questo titolo e eh, non, non funziona quindi faremo così ma allora giusto avevo messo una slide per dare la definizione di standard in generale standard queste sono cose tipiche da, da forse ancora più da filosofia del diritto perché il concetto di modello, di tipo e di norma cioè una parola standard è una parola eh, che in realtà viene da estendard quindi dal francese poi è diventata inglese e diventata anche una parola di uso italiano però in realtà l'equivalente di standard in italiano sarebbe norma siamo una facoltà di giurisprudenza non devo spiegarvi cosa voglia dire norma però l'esame di filosofia del diritto c'è tutto un bel a seconda di che tipo di filosofia del diritto fate però la filosofia del diritto che ho fatto io che era sul linguaggio normativo del professor conte c'era tutta una bella parte no? ok però ehm, norma ha in sé il concetto di normale anzi in realtà normale ha in sé il concetto di norma, infatti cosa vuol dire avere uno standard? Vuol dire uniformarsi a quello che per tutti è normale. No? Quindi ehm, una norma a cui si devono uniformare o a cui sono conformi tutti i prodotti, i procedimenti e tutte le attività, le prestazioni di una, di una stessa serie. Nella produzione industriale, che è l'esempio che ho fatto io adesso delle prese, eh, può essere anche un'altra definizione un po' più specifica, che è questa, modello o, vediamo se me lo evidenzia, no, Modello eh, campione o tipo di riferimento di un determinato prodotto o anche insieme di norme fissate allo scopo di ottenere l'unificazione delle caratteristiche del prodotto medesimo da chiunque da, o comunque fabbricato. Quindi lo standard è il tipo, ma si intende standard anche la sua descrizione, cioè l'insieme delle norme, l'insieme delle regole che bisogna rispettare per, per fare un prodotto che rispetta quella, quella norma, quello standard. Può essere anche in funzione dell'aggettivo, cioè standard, <coughs> inteso come questo è un adattatore standard, questa è una presa standard, quindi sto usando la parola standard come aggettivo, equivale a tipico, a normale. Quindi rifer eh, riferito a ciò che si considera si stabilisce come normale, formato standard, dimensioni standard, procedimenti standard. Nel, Nell'esempio formato, questo l'ho preso treccane, dal dizionario Treccani, ehm, formato standard è esattamente quella parte della materia di oggi che tratteremo oggi che ci avvicina al mondo informatico e quindi fa rientrare questo, questa mia lezione all'interno di un corso di informatica giuridica.